Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video <coughs> Adesso vi faccio ridere e vi dico che molto intelligentemente avevo già deciso quale tag fare Ma secondo voi ho aperto il tag? Ho aperto le domande? Ma no! Bravo Riccardo ovviamente Quindi facciamo che metto un taglio e poi iniziamo a fare veramente il tag Giuro questo tag l'avevo già fatto eoni addietro e probabilmente anche voi lo vedrete dopo eoni perché io mi ero riproposto di fare un video a settimana e riproporverò la settimana dopo ma ovviamente poi mi sento ispirato, faccio 3 o 4 video ed ecco qui che mi sono smentitato. Detto questo, eh, è un tag in cui mi aveva taggato il mondo di Crafty mari. Un sacco di tempo fa, lei lo sa, lei lo sa già. Mi sono scusato: ho detto guarda, devo, devo rigirarlo perché veramente eh, non si sentiva. L'avevo fatto addirittura con la vecchia fotocamera, quindi immaginate quanto sia passato. Si tratta del tag, il mio youtube ideato da una mamma tuttofare, vi lascerò ovviamente come sempre tutti i riferimenti in info box dove potrete trovare anche il mio nuovo instagram in quanto il precedente è stato creato e il mio canale ASMR. Vi avverto che a lungo quindi se non vi piacciono i video lunghi non mi criticate, sotto commenti chiudete il video. Prima domanda, perché hai aperto un canale YouTube? Ho aperto un canale YouTube per mettere insieme alcune cose che mi caratterizzano Ossia, passione per la grafica, quindi eh, come vedrete, come avrete già visto, mi occupo io di tutte le miniature Passione per il montaggio video, anche se eh, personalmente ammiro chi, chi riesce a usare Sony Vegas perché non fa per me e eh, bisogno di mettermi in gioco fare qualcosa e conoscere persone nuove magari nello stesso tempo youtube mi ha permesso tutto questo quali contenuti proponi dunque mh, io sto pensando a un rinnovamento nel canale non so quanto avrete visto alla visione di questo video eh, Generalmente il mio è, era un canale che proponeva molti tag, semplicemente perché vengo taggato, infatti piano piano eh, li sto smaltendo. Voglio però eh, dare un po' un'impronta un, un po' diversa al canale, un po' un po', e già l'ho fatto per esempio pubblicando il video delle esperienze paranormali. Le, eh, prima di bambini, poi le vostre, arriveranno anche le mie. E questo è un esempio, poi quando trovo qualche applicazione carina ve la farò presentare ogni 4-5 mesi porto il gameplay di The Sims perché non vi piace ma a me si sì, quindi attaccatevi, e... impegno sociale quando possibile, video richieste quindi se potete, se volete potete farmele qui sotto anche le video richieste e penso basta, non mi viene in mente niente Qual è la frequenza dei tuoi video? Generalmente un video a settimana, perlomeno su questo canale. Su quella smr, uh, c'è una collaborazione in atto adesso che siamo alla fine di marzo. Ci sto mettendo un po' di più. Non ho idea di quando lo vedrete, ve lo ripeto. Quali sono le tue passioni su YouTube? Su YouTube. Inglese, dove sei? Uh... Non ho capito se questa domanda intendesse mm, i video che mi piace vedere Rispondiamo con i video che mi piace vedere ASMR What I Eats in a day Vlog Però ben strutturati nel senso non è che mangiate Non mi devo vedere tutte le cucchiaiate Cioè Fai vedere la colazione. E ciao, eh, bisogna anche saperli fare vlog, io credo. Per esempio, io dei miei non sono mai soddisfatto di pochi vlog che porto. e Qualcos'altro mi piace. Mm, I tag quelli belli, non tutti i tag, quelli belli. Sì, però. Eh, le story time. Eh, esperienze particolari tipo guarda sempre le esperienze di bullismo eh, esperienza all'estero eh, chiacchiericci dove si parla di se stessi mi piacciono queste cose piace farmi amorevolmente i cavoli degli altri quando gli altri hanno voglia di dirmi i propri cavoli <ride> ecco eh, hai fatto barra fare collaborazioni sì, ho fatto tante collaborazioni, devo tantissimo alle collaborazioni, a tutte, nessuna esclusa. Ho collaborato con Lazia Glow, che è stata la prima collaborazione della mia vita da youtuber. Ciao Glow, ho collaborato con Geruli Alice Amore, che poi ho conosciuto anche di persona, ho collaborato con Grizzly, ho collaborato con Altro Quando collaborato con tantissimi, veramente non riesco a ricordarmi tutti, abbiate pazienza e ne farei delle altre, quindi proponetevi, non temete, non ho mai mangiato uh, persone, quindi proponetevi quali, quali sono i tuoi barra le tue youtubers preferite e perché allora, dopo ci sono altre domande dove nominerò altri e altri youtubers, quindi non vi offendete allora, ho oh, un legame YouTubico particolare con Gerulia Alice Amore perché è stata la prima persona a cui io mi sia mai iscritto. E... Quindi questo è un legame YouTubico particolare che poi è culminato anche di persona uh, nel 2016. E... Poi, mi piace come youtuber proprio preferito, preferito. Eh, anzi come youtuber preferiti grizzly altro quando perché portano due cose che non portano a nessuno eh, che non portano a nessuno <ride> due cose che non porta nessuno tra quelli che tra quelli che seguo o meglio magari altre persone le portano però in modalità diverse io di solito non seguo tanti fumetti uno dei pochi canali di fumetti che seguo appunto altro quando eh, ho scoperto Grizzly con la rubrica vita da tecnico che so che al, che al momento è in fase di rilavorazione non vedo l'ora di rivederla e poi di canali miei preferiti che c'è? vediamo con quale youtuber andresti a prendere un caffè? allora tantissimi Clara e Mirella di Ricette risate in pochi minuti. Alejandro del canal, ora di comer time to eat, che le un beso yeah. molto grande. Kenny Graphic Art, eh, semplicemente Andrea, assolutamente, perché ormai eh, mi sopporta anche abbastanza, quindi un caffè il minimo sindacale. Sontina F e Tino, assolutamente. Crafty Mari e, e. Oddio il nome! Crafty Mari è... Fabrizio Mari! È così che si chiama tua rita... Non mi ricordo! Oddio! Che figura di M. Matrix, che anche se ha scoperto da poco, è simpaticissima e frizzantina! Eh, mi fa morire, eh, oddio, oddio, con che potrei prendere un caffè? Luca non esiste, assolutamente sì, Luca non esiste, anche mm, Samantha Kikililil e Work is Made, che sono eh, anche oltre ad essere due youtuber in maniera distinta una coppia nella vita. Ultimo, ma non per importanza. Poi, forse è il caso di pubblicare finalmente questo video, altrimenti lo vedo all'infinito. Prenderei volentieri un caffè con Mario, del canale Neopadri, a cui mando un abbraccio enorme. E eh, ragazzi, io spero di non aver dimenticato nessuno, offeso nessuno, eccetera, eccetera. Perché ricordarvi tutti è veramente. Mm. Difficile, difficile, difficile eh, Anche i tag sto vedendo che li devo rifare Perché c'è già una persona dalla quale sono iscritto E non voglio non voglio assolutamente più taggare C'è un'altra persona sola rimasta Quale invece ci si sembra, tra virgolette, la più snob e lontana da te? Non c'è un più snob e lontano da me Preciso e specifico però per esempio mi fa piacere notare che alcune grandi youtubers sono uscite definitivamente dalla lista delle lontane da me Perché hanno iniziato a calcolare un po' di più i commenti E quelle non le nominerò perché comunque, cioè poi, eh, in generale ritengo snob chi non mette manco un cuoricino ai commenti Perché tu pu puoi non avere tempo di rispondere, no? però uh, se uno mette un cuoricino, ma manco tutte le volte, perlomeno quando riesci, anche perché uh, sono youtuber che hanno una vita come tutti, quindi non è che io pretendo di essere calcolato tutte le volte, uh, però ecco un cuoricino ogni tanto ci sta, ho apprezzato per esempio uh, una delle youtuber con una vita abbastanza piena visto che ha da poco adottato una bimba Che è l'angolo del focolare Valentina eh, Che pur non conoscendomi, pur avendo una vita molto piena perché la bimba ancora non va all'asilo Cioè andrà a settembre Ha visto il mio commento e ci ha messo un cuoricino Quindi complimenti a Valentina Cioè ce n'hai mille, hai 43.000 iscritti e pure hai visto il mio commento e ci ha messo un cuoricino Hai imparato qualcosa da YouTube? Sì Assolutamente sì Ho imparato che come lavoro Purtroppo eh, In Italia si va avanti a fortuna Persone che ti vogliono tanto bene E ti aiutano come nel mio caso E eh, Mi dispiace dirlo Manca la percentuale di, di raccomandazione Mi dispiace dirlo Ma è proprio, proprio così eh, Il tuo più grande desiderio Youtubiano Spara grosso Beh Uh, sparando grosso visto che ho controllato sono andato nella sezione monetizzazione a vedere come funziona se bisogna aspettare um, le 4000 ore per richiederlo allora facciamo che ne faccio due di desideri youtuberi uno medio e uno proprio oh. quello medio sarebbe di iniziare a rientrare nelle 4000 ore e quindi avere la monetizzazione riattivata. Al momento visto che ne ho tipo 610, 620. Quindi figuratemi. Mi è stato detto di sparare grosso. E quindi io sparo grosso. E a 100.000 iscritti mi metto l'anima in pace. Sono contento. Continuo a fare YouTube. E da quel punto poi. Non mi interesserebbe di aumentare più di tanto. I tag? Sì, i tag. Buonanotte. Le domande sono finite. Io... Cercherò di non farlo venire troppo lungo perché mi ricordo, fra l'altro, che l'altro video era venuto lunghissimo e ciò non è un bene. Avevo già taggato Danielita92, eh, cioè segnato Danielita92 come persona da taggare, quindi la ritaggo nuovamente e in questo video che spero venga pubblicato, che non succede niente all'audio. E poi guardo un attimo i tag, voi vedrete il tagliettino, si sì, ritaggano gli iscritti. E vediamo che taggare facciamo così dal momento che purtroppo non riesco a vedere le iscrizioni e dal momento che al momento di dal momento che al momento dal momento che durante la registrazione di questo video ho fatto una promessa a una persona che, che spero lo guardi se no provo a taggarti su instagram Uh, vorrei che questo video venisse fatto da um, questo video tag eh, la parola tag tutti avranno già capito venisse fatto da uh, du duca fonti siccome ho già uh, nominato parecchi youtuber in questo video non ci sarà un ulteriore sponsor quindi mi invito a visitare tutti gli youtuber che ho nominato dal primo all'ultimo stando attenti perché ho cercato di, di nominarli il più lentamente possibile vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video di seguirmi su tutti i social e ci vediamo alla prossima, ciao